Nettuno, terrazzo di mamma, guardate qui che oggi che, che ho preso alla pescheria di Norma guardate, astice blu selvaggio blu perché vedete il colore sotto delle gambette? ci facciamo una bella tagliatella con questo astice blu quindi, prima cosa importante aglio, come sapete voi qua, mettiamo qui dentro poi, olio, quello buono ok? Oggi abbiamo i fratelli Ligari, Sicilia Basilico, prendo la piantina di mamma, taglio le botte sulle mani prendo le foglioline e tengo da parte tengo soltanto i gambetti e li metto qui partiamo, velocemente, semplice semplice semplice facciamo, eh poi, lastice coltello, Mario buono, eh e lo apriamo taglia a pezzi lastice, quindi lo frantumo un pochino, le chele, perché è così affinché esce il gusto, il sapore del mare Metto qui, tutti a pezzettini così ognuno ci avrà il suo pezzettino buono, gustoso e saporito Senti che profumo Allora, una cosa importante, fatelo attaccare sul fondo, guardate qua, così si vede un po' che la resta poi dopo col cacchione di nettuno sfumante cacchione di nettuno l'andiamo a bagnare <ride> un altro pochino facciamo bene attaccare ecco così spettacolare allora, nel frattempo prima di bagnare il plastice facciamo quindi ore vai No, a te. La nostra a te che aspetta, 50 anni. A 50 anni si deve. Ecco. Allora vado qua, aspetta. Buono, extra drive, bagno raccogliamo tutto questo, guardate che aspettate leviamo l'aglio, questo, così, eccolo qua Poi che faccio? Metto un po' di acqua calda, quella che servirà per cuocere la pasta, così così diamo ancora un po' più di salsetta. Nel frattempo, tagliamo i pomodori. Grazie. Sono <ride> Quello no, no, che sta di dietro. Se È molto alto al gioco, eh, al ah, gioco. È molto <ride> Tagli i pomodori a metà o se sono grandi anche allora in quattro ehm. parti. Bellissima, ho fatto da una spesa, mamma. Fantastica, ah, fantastica. Casa... è una perfetta, la Ah, lo sai. perfettissima, perfettissima. Eh, sì. Se no, allora... Ecco, ho preso. Se, no... ecco se no, niente. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! <ride> allora, che guai. Guerra a casa Mariona, Guerra a casa Mariona. Già me sta rimproverato, portato solo una bottiglia d'olio <ride> da roba. Non è vero, ho portato i quattro, ho portato tre. Franci, l'Igari no, e tre. pure Sommariva Ma tre, tre. Eh, tre. No, tre, no, quattro, no, quattro. quattro. No, tre Non ho comprato i tre Ma oh. te Mica in io <ride> Allora, faccio tirare un pochino stacquetta, vedete? Poi, poco poco poco, e adesso incomincio a mettere i pomodori, quelli tagliati, così Schiacciate un po' il pomodoretto allora se volete fare una cosa un po' più raffinata meno di corsa come l'ho fatta io potete anche spellarli i pomodori come, come sapete no? acqua bollente e li spellate Ma oggi lo dovete corsare, la fame da, da morire oh un po' di sale e poi lo voglio leggermente un po' più rosso quindi che faccio? un po' di pasta di tatterino del mio amico Pasquale Petti Oddio, perfetto Ok Così ci avremo la salsa, bella colorata e più pomodori difesi Tutto dolce, bello, dolce. Poi prendo un pezzettino d'aglio schiaccio Lo ricordate, no? Così lo mettiamo soltanto un po' di pasta e diamo questo sapore bello, intenso E vai Guardate che robetta ragazzi! Guardate, colore giusto, basilico, fresco! Mario, dimmi che ne pensi! Penso scotta! Scotta! Mmmh! Che bontà! Ah, aia. Ah, metto, aggiungo un goccetto, basta, aggiungo un d'acqua, poca poca, basta. così, basta l'acqua, mamma mia, Mario Polo, mamma mia, quella guerra è. ecco un attimo, vado, una tagliatelle di Leonardo Carassani, un vai, un altro amichetto, vai, così, perfetto, è bella ricca, dai, è bella ricca, dai, è bella, mamma mia, è bella ricca, vai, metti un altro metto, dai. Ok Che meraviglia yeah, vai Guardate qua che spettacolo, ragazzi Allora, mi raccomando Lasciatevi sempre da parte un po' di acqua di cottura goccio di acqua Perfetto Un pochettino di olio Quello buono, vai, così Queste due foglioli di basilico Qua, per l'amante del piccante ci, ci sta benissimo anche il peperoncino Io, oggi sta Mariolino Che la mangerà sicuramente Senti di metti un altro po' di pasta. Ah ma poi è troppo. deve essere bella condita! Bella condita! Impiattiamo! Oh! La bella cheletta, così, che è! Guarda che robetta! Un goccetto d'olio, zacchete Il crudo fa bene! Famiglia di matti! Adesso ci lo assaggiamare, Mario vai, sì, pronto? La stella, la Buona Pasqua a tutti, voglio bene! Mamma mia che bontà! Mm, mm, mm.